Bergen 2017, le favorite, è il Belgio di Van Avermaet. Il Mondiale di Bergen sarà una corsa aperta a molte soluzioni e tutte sono incarnate nella squadra che sembra essere la più forte al Via, il Belgio. La nazionale belga si presenta al Via con un capitano 7 O Outsiders ed un gregario, sintomo sì della forza di questa selezione, ma anche delle difficoltà che potrebbero incontrare. Il capitano indiscusso sarà ovviamente Greg Van Avermaet, già campione olimpico lo scorso anno su un percorso più duro rispetto a quello norvegese. Il successo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro e quello alla Parigi Roba X hanno tolto dalle spalle di Va una scimmia non irrilevante ed ora il campione della BMC non è più il piazzato di prestigio come era considerato fino allo scorso anno. Van Avermaet ha più volte battuto Peter Sagan, il suo rivale, in stagione ed anche alle classiche canadesi, le ultime in ordine di tempo, è apparso in splendida forma. Le caratteristiche del belga, prototipo del ciclista moderno in grado di essere molto veloce anche dopo una corsa lunga e dispendiosa, come sarà il mondiale, ne fanno uno dei favoriti principali all'iride, tuttavia va messo in preventivo che la possibile condotta di gara di si basi, basi sul restare alla ruota di Saga e questo potrebbe costargli la vittoria. La tattica descritta sopra, come detto. Potrebbe risultare fatale per Van Avermaet, ma non per il Belgio. La selezione belga infatti possiede altri cavalli su cui puntare, molti di primo piano. Uno di questi è Philippe Gilbert, vincitore del Giro delle Fiandre 2017 con un'azione spettacolare. Roy Philippe è la seconda carta in casa belgio ed un mondiale lo ha già vinto nel 2012 sul Cauberg e arriva a Bergen in ottima forma. Il nativo di Verviers dovrà provare il colpaccio da lontano, attaccando sullunica salita presente nel circuito e sperando di portare via un gruppetto con alta collaborazione, magari con anche qualche compagno di nazionale. Assieme a Gilbert potrebbero tentare la sortita all'ultimo giro anche Timo Ellens, Oliver Naesen e Tiesi Benoit, due attaccanti nati che però pagano dazio in velocità negli sprint. Attenzione anche a Jens Kleo, che leira è soprattutto a Dilante Ons. Apparso in formissima nelle ultime corse premondiale. I nove convocati dal Belgio, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Timo Ellens. Oliver Naesen, Thiesy Benoit, Jens Keukeleire, Dylan Teums, Jasper Stuiven, Julian Vermote.